ciao sono william bisacchi di blogbisacchi.it e oggi voglio farti vedere come si monta a regola d'arte un infisso in alluminio prima di tutto verrà fatta una predisposizione contro telaio fatto a regola d'arte e di quello ne parleremo in un altro video o puoi leggere gli articoli nel mio blog per il montaggio di un infisso a regola d'arte oggi nel 2019 occorrono i nastri termo nastri termo anche quelli li puoi trovare nel mio blog ci sono diversi articoli li faccio vedere, sono dei nastri che vengono precompressi e si allargano con il calore che trovano dopo un po' che vengono aperti, quindi sono termoespandenti, qualcuno li chiama autoespandente, ma in realtà sarebbero termoespandenti. Questi servono per garantire una tenuta termica e acustica all'interno del nodo, hanno delle barriere al vapore che consentono all'umidità di non entrare dentro il nodo e sono fatti con una tecnologia che all'esterno l'eventuale umidità che può entrare nel nodo secondario possa uscire verso l'esterno, quindi sono permeabili al vapore sul lato esterno e impermeabili nel lato interno. Vengono dimensionati a secondo dello sfioro che troverò tra muro e fisso o tra controtelaio e fisso. e ne verrà montato uno nella parte diciamo, adiacente alla mazzetta e uno sul fronte che farà la tenuta più importante per gli agenti atmosferici, quindi aria, acqua e vento. Oltre ai nastri di tenuta, servono dei fissaggi buoni, fissaggi buoni che verranno fatti con delle turboviti solitamente da 7,5 di spessore: due vicino agli angoli tra i 10 e 15 cm e altre in posizioni circa 70 cm, una dall'altra, a secondo poi del peso del vetro che andremo a caricare. Poi, altra cosa molto importante. Nel lato inferiore della finestra i nastri termoespandenti non vanno bene perché hanno una tenuta all'acqua battente molto elevata ma non all'acqua stagnante. Quindi nel lato inferiore della finestra andrà predisposto o uno speciale nastro, tipo quelli butilici o anche dei nastri ci sono dei nastri in schiuma di PVC, delle cose fatte apposta per il lato inferiore, oppure con dell'MS polimero che è un silicone modificato geneticamente. Diciamo così: è un silicone che non macchia la banchina che tiene per sempre, ha un'elevata eh, impermeabilità all'acqua e anche un'elevata resistenza all'invecchiamento se la finestra è montata bene a regola d'arte se il progetto è partito bene del montaggio a regola d'arte e viene montata come si deve, questa finestra avrà delle prestazioni di tenuta, aria, acqua, vento, termica ed acustica in linea con le prestazioni della finestra acquistata se le prestazioni del montaggio sarà inferiore, anche la finestra non avrà più quelle prestazioni. Quindi montaggio a regola d'arte affiancato a una finestra fatta a regola d'arte. Anche per oggi ho finito. Se vuoi leggere altri consigli sulla poserobera www.blogbisacchi.it e chiedi informazioni nel form che trovi qui sotto. Ciao e al prossimo video!